Ed eccoci di nuovo in onda con noi nel nostro appuntamento settimanale dedicato ai certificati Zoom Certificates. Beh, parleremo naturalmente dei flussi ecco, che hanno caratterizzato il mondo dei certificati nel mese che è appena passato, il mese di ottobre, che ci ha regalato delle sorprese per quanto riguarda il mercato azionario. E poi delle sorprese ce le regalerà sicuramente anche la Fed. Come sempre attendiamo proprio in questa giornata, nel pomeriggio di oggi, la riunione della Banca Centrale Americana e soprattutto le parole del governatore Jay Powell si prospetta un nuovo rialzo dei tassi eh, di interesse in un quadro macroeconomico che è ancora eh, pare complesso, con la questione dell'inflazione che eh, rimane naturalmente al centro. Parleremo di tutto questo con i miei ospiti in studio. Riccardo Falcolini, Unicredit Investments. Buongiorno e bentrovato Riccardo. Buongiorno Valentina. Buongiorno Grazie e ben trovato a te. Bene, e in collegamento anche il nostro Nicola Para che ci aiuterà come sempre a fare un quadro della situazione ma non solo perché sappiamo insomma quando c'è Nicola Para aspettiamoci un po' di tutto anche sotto il profilo dell'operatività. Nicola ciao e benvenuto. Ci proviamo Valentino, buongiorno, se benissimo. il mercato ce lo concede proviamo a essere operativi. Benissimo, benissimo, lo vedremo insomma se ci sono le condizioni per fare qualcosa live eh, come sempre, però appunto iniziamo dalla panoramica eh, di mercato per vedere anche bene il contesto in cui ci stiamo muovendo. Avevo detto Riccardo, beh è stato un ottobre pieno di sorprese dal punto di vista eh, dell'azionario, numeri che assolutamente non ci aspettavamo, addirittura il Dow Jones ha registrato il miglior ottobre di sempre della storia con un balzo del 13,95% e piazza piazzaffari. Utilizzo una metafora ciclistica, ha conquistato la maglia rosa d'Europa con un rialzo del 9,7%. Beh, in un periodo tragico, l'avevamo sempre definito così. C'è stato invece questo ribalzo dei mercati. Te lo aspettavi, e soprattutto ha inciso in qualche modo sul flusso dei certificates? Allora, ce lo aspettavamo. In realtà, ehm, si pensava fondamentalmente che comunque tutti i mercati tutti gli indici tendenzialmente mm. potessero essere arrivati su un bottom tale per cui eh, diciamo la, la ripresa insomma eh, era auspicabile almeno questo in effetti comunque i dati sul campo l'hanno confermato come hai detto tu comunque delle performance sicuramente interessanti e degne di nota eh, diciamo che ehm, eh, tendenzialmente gli investitori eh, probabilmente hanno iniziato ad essere aumentativi sul mercato per una rinnovata fiducia su quello che potrebbe essere la situazione insomma, economica nei prossimi mesi e soprattutto perché effettivamente visti i prezzi a sconto magari inizia su molte asset class ha iniziato comunque a reinvestire fondamentalmente quella che era la liquidità in portafoglio. C'è da dire Valentina in realtà che sulla parte di certificate diciamo questo è un momento ancora un po' di debolezza soprattutto dal punto di vista dei volumi che si attestano intorno ancora ai 39 milioni di euro di turnover. Come abbiamo detto, il certificate è fondamentalmente uno strumento che va bene in situazioni di mercato particolari, tendenzialmente in situazioni di mercato laterali o comunque negative, e che al momento dal punto di vista delle, del turnover sta soffrendo un po'. La, eh, il rinnovato interesse verso i bond o quel, tendenzialmente verso gli strumenti di rendimento che fino agli scorsi anni comunque davano un rendimento nullo o se non negativo addirittura ricordiamo il Bund, che comunque dava un rendimento negativo il decennale e che grazie comunque al rialzo dei tassi attuali permettono di incassare un rendimento positivo. Quindi tendenzialmente cosa si fa? L'investitore che magari non vuole essere esposto a rischio di credito dell'emittente tende a privilegiare al momento degli strumenti di rendimento come i, eh, appunto, i bond eh, magari statali in modo da avere un capitale tendenzialmente garantito a scadenza salvo ovviamente default di quello cioè. che è appunto lo stato emittente e comunque dei rendimenti eh, un po' eh, diciamo anche se un po' minori rispetto al certificato quindi un po' di attesa ancora, mm -hmm. sicuramente. un obbligazionario che torna a essere un po' sì. competitor esatto. rispetto ecco, ai, ai certificati in questa in particolare questa situazione. Sì, mm -hmm. Esatto. Sicuramente, però, se non un vediamo che gli investment sono ancora un po' bloccati, dall'altra parte i prodotti a leva, come possono essere leva le variabile piuttosto che i covered warrant, che sono delle opzioni. Sono molto utilizzate, Valentina, in, in, nella doppia fase. Uno, fase di uh, follow the trend, quindi segue il trend che possa essere rialzista o ribassista, o due, comunque sempre molto utilizzati per coperture di portafoglio. E abbiamo visto comunque molto interesse da parte di um, clientela, uh, di, diciamo con tali grandi, quindi fondamentalmente con portafogli comunque uh, consistenti, essere interessata proprio alle coperture. Quindi un tema che non ha affrontiamo così eh, diciamo frequente, però secondo me deve essere approfondito appunto dal punto di vista di utilizzo di uno strumento a leva come copertura, quindi comunque diciamo si bilanciano più o meno gli interessi, gli non in sé, ma gli certo. interessi. almeno sì, gli interessi sì. Ecco, Riccardo ha parlato appunto della questione naturalmente del rialzo eh, dei tassi con i riflessi che ci sono poi sull'obbligazionario e di rialzo dei tassi dobbiamo parlare inevitabilmente anche con Nicola Para perché oggi è una giornata particolare è il giorno eh, della Fed seguiremo con il nostro speciale Fed Talks le decisioni di Jay Powell a partire eh, dalle 18.30 gli analisti sono concordi innanzitutto eh, nel dire che ci sarà un nuovo rialzo eh, di, dei tassi di interesse di 75 punti base quindi una politica ancora piuttosto aggressiva della banca centrale americana anche perché ci sono i dati macro soprattutto quello sui posti di lavoro sull'occupazione che mostrano come il, la realtà americana il mercato americano sia ancora piuttosto caldo e solido e poi invece, ecco, sempre secondo gli analisti, in particolar modo cito Goldman Sachs, ci dovrebbe essere un rallentamento di questa stretta da parte delle banche centrali già a partire da dicembre 2022, poi addirittura uh, un rialzo di uh, soli 25 punti base per le prime sedute del 2023. Ti chiedo Nicola, ecco, sarà effettivamente così? Sì, Valentina, speriamo mm, che eh, sì. quei 75 punti base di di, di ipotesi di rialzo chiaramente per la seduta di oggi, per la riunione odierna, sono abbastanza scontati. Sì. E tra l'altro il quarto di fila, siamo arrivati a un 4%, arriveremo eh, questa sera a un 4% totale di, di tasso di interesse che è un valore che non si vedeva da tanti anni negli Stati Uniti. Il focus degli operatori, degli investitori sui mercati finanziari è proprio sulle parole di Powell e su quello che saranno le prospettive sulle, sulle prossime riunioni. I mercati, lo hai detto tu in apertura, soprattutto gli indici azionari, stanno festeggiando una, una prospettiva di tregua mm -hmm. da parte della Fed, un rallentamento in questa politica così aggressiva come non si era mai vista in tutta eh, la storia della Fed. Quindi se sarà confermato dalla conferenza stampa che nelle prossime riunioni vedremo rialzi al massimo di 0,50, di 0,25, poi a un certo punto probabilmente dalla primavera del 2023 non ci saranno più rialzi, se verrà confermata questa eh, prospettiva di luce in fondo al tunnel nella corsa al rialzo dei tassi da parte della Fed, allora i mercati eh, potranno continuare a festeggiare, viceversa monitoriamo con grande attenzione i minimi di questa settimana perché se ci fosse una chiusura eh, sotto il minimo settimanale, allora vorrebbe dire che questo bel trend rialzista di cui tu hai parlato, che dura dal 13 di ottobre, sarebbe ufficialmente invertito a ribasso. Ecco, eh, Nicola, giustamente hai sottolineato appunto la prospettiva futura perché il rialzo eh, di questa seduta di altri 75 punti base se l'aspettano un po' tutti ma quello che dovrà, dobbiamo e dovremo soprattutto analizzare questa serata sono le parole di Jay Powell che si, ci faranno intendere e capire che cosa la Fed ha intenzione di fare da qui ai prossimi mesi se questa luce in fondo al tunnel per il 2023 effettivamente la vedremo o meno beh speriamo, insomma siamo stati piuttosto pessimisti in questi ultimi eh, mesi poi ad esempio ottobre ci ha sorpreso positivamente speriamo ecco, che sia così anche eh, per quanto riguarda il nuovo anno bene io direi chiudiamo quindi la panoramica di mercato ci tuffiamo nella parte più operativa e allora andiamo a vedere insieme i certificati della settimana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 le fonti.